Niente più viaggi allo sportello unico di piazza Mintore Fanfani e niente più stampe da esporre sui cruscotti. Da adesso è infatti possibile fare richiesta online del rilascio o rinnovo dei permessi ZTL permanenti o temporanei o comunicare un cambio targa. Da oggi eh, il cittadino potrà attivare la procedura di attivazione dei permessi per la ZTL eh, direttamente da casa. Sappiamo bene oggi quanto purtroppo la vita sia frenetica e quanto eh, difficoltà ci sia anche per riuscire a trovare un appuntamento negli uffici comunali e quindi la digitalizzazione all'interno dell'amministrazione va avanti. Eh, con questo passo appunto, eh, abbiamo deciso di attivare questo servizio che sarà un servizio proprio eh, smart, Marte per i nostri concittadini. Ovviamente online eh, collegandosi al nostro sito ufficiale e lì la procedura sarà molto semplice e accessibile a tutti. Eh, ovviamente sono sempre aperti i tradizionali canali quindi eh, chi ha necessità può recarsi previ appuntamento allo sportello unico o altrimenti utilizzare il whatsapp ormai diffusissimo e, e utilizzatissimo dove un operatore può eh, passo passo guidare il cittadino verso la richiesta l'ottenimento del permesso ZTL definitivo anche con il proprio smartphone e il proprio PC. La richiesta online sarà esaminata dallo sportello unico e validata al massimo entro due giorni lavorativi. Non resterà poi che procedere al pagamento sempre online. Altra novità è poi la non obbligatorietà dell'esposizione del permesso, compresi quelli tradizionali in corso di validità. Non c'è più l'obbligo da parte dei titolari di permesso dell'esposizione noi si sta attivando un'applicazione in cui gli agenti faranno controllo mediante l'applicazione che ci sarà un alert che segnerà, segnalerà tutti i veicoli che sono senza autorizzazione.